vi presento il c64 guitar okay. eh, non è una cosa innovativa perché già prima di me qualcuno ha avuto l'ispirazione di unire questi uno strumento musicale a un computer eh, Diciamo che in questo caso qui, il Commodore 64, rappresenta un po' la storia, è stato il computer più venduto al mondo, è uno dei primi home computer con cui la gente ha iniziato giocando a conoscere l'informatica. Quindi per me poi ha un modo di... rappresenta diciamo un'icona, quindi... Sono, essendo appassionato di retrocomputer il Commodore 64 è proprio quella che è l'immagine del computer poi c'è chi avrà da dire sicuramente gli appassionati della Apple avranno i loro beniamini ma per me il C64 è, rimane un mito è, per le caratteristiche avanzate che già nel 1983 dimostrava di avere allora l'ispirazione eh. Allora, questa ragazza americana, Jerry Ellisworth, è una progettista creatrice di chip per computer autodidatta. Nel 2004 ha creato un Commodore 64, nel 2004 il Commodore 64 era già retrocomputer, stiamo parlando di un computer dell'83. Lei nel 2004 ha praticamente programmato un chip e dentro questo chip... Ha messo un commodore 64 con alcuni giochi e tutto quanto è stato messo dentro un joystick eh, questo nel 2004 ha avuto un successone enorme in america e anche in europa e ne hanno venduti parecchi esemplari adesso ehm, è diventata famosa per questo anche se nel 2004 i giochi erano già obsoleti erano la gente comprava quello che era il ricordo della... dei primi giochi che aveva fatto e... <coughs> riusciva così a, a tornare giovane, diciamo, nel 2004, adesso siamo nel 2018, quindi se il 64 era retrocomputer nel 2004, fino adesso è antiquariato proprio informatico. Um, torniamo, allora, Jerry, eh, appassionata anche lei di Commodore 64, eh, cosa ha fatto? Ah, si è costruita un Kitar, uh, lei l'ha chiamato, eh, questo Kitar... Il prototipo di Jerry era fatto da una parte di preamplificazione, un FPGA, che è un, computer programma, cioè un chip programmabile eh, per pilotare diversi ingressi e uscite. Esistono molte schede di FPGA, quello utilizzato da lei era una, un modello abbastanza complicato e il, abbastanza costoso. Comunque con l'FPGA si ha a disposizione un microprocessore con potenza di calcolo non indifferente. E con questo FPGA pilotava eh, quello che è il 6581 6581 per quelli che non lo sanno è il SID ed è il, compute, il chip audio cuore del Commodore 64 il Commodore 64 eh, era praticamente una macchina già multiprocessore aveva il, la CPU il 6502 poi aveva un chip dedicato solo all'audio che questo SID 6581 e poi c'era il chip video era già una macchina a tre processori quindi stiamo parlando del 1983 quando c'era quindi per questi giochi avevano queste prestazioni, aveva i colori aveva il SID in grado di pilotare tre canali audio contemporaneamente non, non era stereo perché allora stereo <ride> cioè, comunque eh, ancora adesso il, il SID fa la sintesi, essendo un chip audio dedicato alla sintesi FM, fa il suo discreto lavoro se uno volesse utilizzarlo. Quindi, lei cosa ha fatto? Ha preso il chip dal Commodore 64, si è fatto un circuitino, l'ha collegato a questo FPGA e poi si è fatta un preamplificatore per collegare. Allora, la mia idea è partita dalla parte meccanica. Quindi, ho fatto come potete vedere un, ho unito un uh, manico di un basso a un Comodo 64. È stato parecchio difficile, <ride> soprattutto perché bisogna rispettare la lunghezza d'onda, eh, cioè la lunghezza delle, la distanza delle corde, perché se no uh, i suoni non, cioè non si riesce ad accordare. Perché... Allora, andiamo avanti. L'originale è questo, come vedete è simile al mio, cioè il mio è simile al suo. <ride> eh, se andate sul su YouTube potete vedere lei che descrive il progetto, dà solo delle descrizioni generiche, eh, fa vedere, non, non fornisce né il, il, lo schema elettrico, dà un'indicazione di massima di come ha fatto lei il lavoro. Ehm si prometteva successivamente di pubblicare tutto quanto, se non che gli è stato rubato. Qualcuno è entrato in casa sua e gliel'ha rubato, quindi praticamente non è, non è più stato ritrovato e il progetto è rimasto soltanto questo video che potete andare a vedere eh, su YouTube perché, <ride> e vedere come funzionava il suo prototipo. Come potrebbe funzionare, cioè come funzionava? Qui un po non andiamo a vedere proprio la teoria con frequenze e forme d'onda perché entriamo troppo nel tecnico. Qualcuno potrebbe essere chiara, la cosa per molti potrebbe essere noioso. Quindi semplicemente diciamo che ogni nota musicale corrisponde a una determinata frequenza. Eh, la frequenza campione è, 400 stabilita, è stata stabilita a 440 Hz per il La, eh, e poi di conseguenza le ottavi superiori e inferiori eh, vanno in toni e semitoni a, a cambiare. Eh, per esempio, il, qui abbiamo un, un esempio di frequenze da 256, 272, 288, 300, sono tutte le, le frequenze, ogni frequenza corrisponde a una determinata nota. Quindi cosa è stato fatto? È stato fatto, nel basso, nei bassi classici vengono messi dei microfoni per catturare i suoni. E qui non è stato possibile farlo, prima di tutto perché si rovinava l'estetica completa e poi perché i microfoni sono tutti quelli di lunghezza superiore alla, cioè di larghezza superiore a quella dello spazio dedicato dal Commodore 64 quindi è stato trovato un escamotage di utilizzare delle capsule piezoelettriche e non so, adesso, ecco, i sensori le capsule piezoelettriche sono quelle che si trovavano negli orologini, nei giocatori sono delle semplici sono degli altoparlantini diciamo che funzionano con, uh, in maniera piezoelettrica, cioè, sono dei trasduttori, eh, possono essere usati come microfoni e in questo caso cioè, sono usati generalmente come piccoli altoparlantini dove è richiesto poco spazio, perché sono molto sottili. In questo caso io lo uso come microfono. E questi sensori vengono posizionati al fondo sul ponte no? per problemi di spazio vengono tagliati viene rilasciata una striscia e con della guaina termorestringente ho protetto tutto quanto quindi ho creato quattro microfoni uno per ogni corda in modo di poter successivamente recuperare la frequenza con cui oscilla la corda andiamo avanti allora, quindi cosa succede? Eh, forse sto andando un po' troppo nel tecnico, comunque <ride> qualcuno. Vabbè, semplicemente vi dirò che eh, ogni microfono cattura la frequenza eh, generata da ogni corda. La frequenza abbiamo detto che corrisponde a una nota musicale. Quindi questo circuito si occupa semplicemente di amplificare la forma d'onda perché questi microfonini danno un segnale molto basso. L'amplificano, lo puliscono danno una forma d'onda perfetta, e la mandiamo a un Arduino. Su questo Arduino cosa abbiamo messo? Abbiamo messo un circuito, un software, che si occupa di trasformare una frequenza ben specifica in una forma d'onda, in una nota musicale. Quindi quando questa, la corda oscillerà a 440 Hz, con una tolleranza di 2 o 3 Hz, perché poi se no si rischia di andare nella nota successiva, l'Arduino riconoscerà un LA e di conseguenza genererà un suono corrispondente al LA. Questo, è, diciamo, come progetto è stato fatto riutilizzando parti di software già scritto, come succede nell'informatica. Beh, sì, ho riutilizzato un, un software che avevano fatto per Arduino che serviva per ehm, tarare la, la frequenza delle, di un basso quindi invece che tarare la frequenza l'ho usato per convertire la frequenza in note musicali quindi gli algoritmi sono abbastanza complessi ma io semplicemente ho preso la funzione e gli ho detto controlla, invece di controllare quella frequenza lì, se quella frequenza lì, dammi la nota. Ehm, andiamo avanti. Il software sintetizzatore. Allora, inizialmente il progetto, come abbiamo detto, era previsto di utilizzare un SID. Anch'io volevo utilizzare un SID e pilotarlo con l'Arduino, perché in fondo si può fare. Il SID, abbiamo detto che questo chip del che utilizzava il Commodore 64 per generare i suoni, tre canali audio eh, da cui tre possiamo scegliere tra quattro forme d'onda che sono eh, sinusoidale, eh, onda quadra, dente di sega e eh, rumore bianco. Per chi conosce un po' di sintesi FM, con, tutti questi, con queste quattro forme d'onda noi possiamo generare quasi tutti gli strumenti. Possiamo il suono tipico, il suono a onda quadra è molto forte, classico di, di quello dei giochi, la sinusoidale è molto più morbida come forma d'onda, il dente di sega è una, una via di mezzo tra le due, il rumore bianco è il rumore delle esplosioni, il rumore delle, dei colpi di, come si chiama, di batteria, eh, il 6581, oltre a mh, generare queste forme d'onda, permette di controllare l'inviluppo. L'inviluppo sarebbe come la forma d'onda cambia nel tempo, nel senso parte veloce e poi si smorza, oppure parte lentamente e si smorza in maniera... Ci sono vari, vari modi di variare queste curve con diverse complessità, e utilizzando la forma d'onda e miscelandole fra di loro e combinando con questo controllo si riesce a emulare qualsiasi strumento musicale. Quindi il 6581 può emulare qualsiasi strumento musicale, sono riusciti a fargli emulare anche la voce umana. Quindi, quindi con, adesso ci sono chip molto più eh, complessi che hanno una, una potenza maggiore, ma il 6581 diciamo, faceva il suo discreto lavoro. Allora, torniamo a noi. Eh, utilizzare il 751 sarebbe stato da collegare il circuito e mandargli la nota e lui la suonava a seconda di come lo configuravo. Eh, qui c'è anche lo schema di come questo qui, ah, questo al laser, no, non lo so. <ride> Comunque, questo è lo schema di come collegarlo all'Arduino, quindi sarebbe stato. Però il problema era che. Io qui ho quattro corde, e il SID ha solo tre note contemporanee, perché ha tre oscillatori. Quindi mi sarei trovato in difficoltà, avrei dovuto... Quindi abbiamo, cosa abbiamo fatto? Abbiamo preso un software che emula il SID e l'abbiamo messo sull'Arduino. Quindi l'Arduino, oltre a decodificare la frequenza, gli facciamo anche generare i suoni. E li genera esattamente come genera il SID, con la stessa fedeltà. Quindi abbiamo risparmiato ancora un chip. Dimmi. L'effetto del glissato non si può fare. Cioè, allora, lui lo fa eh, abbastanza veloce. Diciamo che eh, più sali di frequenza e più l'arduino ha difficoltà, quindi se lo fai con delle note con frequenza bassa riesci ancora a, a farlo abbastanza velocemente, più sali di frequenza e più lui ha difficoltà, ci varrebbe maggiore potenza di calcolo. Il glissato eh, sono, è uno dei problemi per cui dovresti simularlo eh, via, con una leva o qualcosa del genere, come faceva, dovresti trovare un modo, è uno Infatti, quando, più avanti lo spiego, questo qui è un progetto iniziale, poi si possono eh, procedere a fare tante altre cose, per esempio, oltre a pilotare il 6581, posso metterci un'interfaccia MIDI e pilotare uno strumento MIDI con una fedeltà ancora maggiore. Eh, glissare sarebbe da provare a, a passare velocemente, vedere, cioè, metto sopra e vado velocemente giù, se riusciamo, se l'Arduino riesce a starci dietro dovrebbe, dovrebbe farcela, e quindi abbiamo usato un sintetizzatore interno. Un progetto di sintetizzatore anche quello lì si trova facilmente, di pubblico dominio, si può scaricare, e quindi 750, al posto 751 abbiamo messo dentro il, il sintetizzatore. La tastiera, allora la tastiera è comoda, no? Utilizziamo la tastiera del Comodo 64, eh, l'idea è comunque che con que i tasti funzioni si cambia la forma d'onda, quindi abbiamo col primo la sinusoidale, la seconda dentro di sega, la terza l'onda qua quadra e eh, il quarto rumore bianco. Quindi quando suoni qui eh, se metti il rumore bianco, senti il tipo delle esplosioni delle... a seconda del... Poi eh, con altre combinazioni di tasto si varia l'inviluppo, eh, quindi, Attack, Decay, Sunstein Release della forma d'onda. Cos'è il problema? Il problema è che l'Arduino ha, ha finito i piedini, perché <ride> cioè gli... quindi, non tutti i tasti sono stati abilitati. Quindi, sono stati abilitati i quattro tasti funzione e i, i primi due. E I numeri sono stati utilizzati per suonare direttamente le note. Quindi si può suonare sia con le note così che con la maniera classica. Lo schema, anche l'ho messo, però eh, tutto questo verrà poi reso pubblico con un progetto. e Chiunque potrà scaricarsi lo schema elettrico, eh, è stato fatto anche lo stampato e i sorgenti dello stampato quindi se volete potete anche farveli fare online perché ormai basta mandare il file e vi fanno lo stampato e ve lo mandano a casa quindi è stato reso tutto pubblico e... diciamo che non è una cosa commerciale è proprio per diffondere un po' la voglia di mettersi a fare qualcosa di diverso niente vieta di prendere questo circuito eh, collegargli una, solo una una chitarra normale e provare a lavorare con una chitarra normale utilizzando il segnale del microfono logicamente se abbiamo degli accordi sì, lui potrebbe, inter potrebbe interpretare male le, le note bisognerebbe cercare di mandargli sempre la nota singola perché se no non si riesce a discriminare non ce la fa Soprattutto potrebbe farcela se avessimo maggiore potenza di calcolo, però gli, mi sembra che al, al microprocessore dell'Arduino gli stiamo già facendo fare fin troppe cose. Allora, il costo è abbastanza ridotto di, di questo schema, perché cioè, sono pochi componenti, sono quattro, quattro operazionali, un il chip dell'Arduino che costa sui 3 dollari, in tutto stimerei un 15-20 euro di, di spesa se uno se lo volesse autocostruire rispetto al progetto iniziale di Geri è molto più economico e, ma soprattutto permette di studiare un po' sia la teoria musicale sia come lavorare con le forme d'onda e, e c'è tutta la parte di progettazione che può essere allora il futuro cosa possiamo aggiungere a questo, al progetto una volta perché poi io pubblicherò il progetto lo farò evolvere, aggiungerò delle cose, però eh, quando lo sarà pubblicato eh, che cosa si potrà fare? Si potrà aggiungere un'espansione MIDI, si aggiunge facilmente, La, basta mh, un, due linee di codice e si fa pilotare qualsiasi interfaccia MIDI. Quindi qualsiasi espander MIDI si può essere collegato e, al, e fatto suonare al posto del sintetizzatore interno. È da prevedere una parte di sequencer, la memoria dell'Arduino è poca, però si potrebbe già fare dei mini sequencer per tenere una base musicale sotto anche di batteria e suonarci sopra. Effetti vari, come dicevi tu, il glissato oppure altri effetti sono da aggiungere, sono da prevedere e sono da fare tutti via software, Cioè, qui fa tutto il software una volta che tu hai la forma d'onda e l'hai decodificata decidi poi come comportarti a seconda se varia o varia velocemente utilizzare il bluetooth collegarci all'arduino un bluetooth audio e tras trasmettere invece che col cavo in bluetooth è un'idea anche questa cambiare piattaforma l'ESP32 è una versione molto più potenziata di arduino con sopra il wifi anche quello di basso costo, stiamo parlando di 5 dollari a, a scheda, e ha molta più potenza, e anche la i convertitori analogico-digitali che ha all'interno sono a 16 bit, invece quelli dell'Arduino sono a 10-12 bit, mi sembra. Non lo so, comunque sono, la, la conversione è molto più accurata. Ho finito, avrei voluto farvelo sentire, ma... <ride> Purtroppo se la scheda uh, si sono bussata la parte preamplificatore perché. Tornando indietro. Se... Ah, vabbè. Comunque, la parte preamplificatore è fatta con FET, che sono transistor e effetto di campo, sono molto delicati per le scariche elettriche. E quindi, stanotte alle tre di notte, <ride> mentre mettevo a posto, ho fatto saltare la parte preamplificatrice. Quindi, <ride> non posso farvelo sentire. Quanto prima comunque sarà pubblicato tutto quanto il progetto in modo che chi vuole potrà cominciare a scaricarselo e a fare degli esperimenti. Eh, vi saluto e vi ringrazio a tutti quanti.